E grazie alla tecnologia è stata ricostruita un'antica villa romana del I secolo d.C. a Minori in Campania. Giorgio Pacifici. È tornata a vivere grazie alle nuove tecnologie, un'antica villa romana del I secolo d.C. situata a Minori sulla costiera Amalfitana. Il mio potere geggia oltre i confini di tutto l'impero, diverso, giusto, assoluto nelle mie mani. Si trovava in una baia, nel punto in cui il fiume Regina Minor sfociava nel mare, in una costa ricca di insenature e porti naturali, frequentata dall'aristocrazia imperiale. Con le sue terme era un posto dove rifugiarsi. I suoi antichi resti, invece, adesso, sono lontani dalle acque e posti in mezzo ad un centro abitato ma l'uso di un sistema innovativo chiamato Video Mapping 3D ha consentito di ricreare ambienti, atmosfere ed eventi storici relativi alla villa con la ricostruzione di una grande eruzione del Vesuvio con fiamme e terremoto da cui la struttura uscì fortunatamente intatta e anche il Ministero dei Beni Culturali ha omaggiato l'antica villa romana nello spettacolo Drama de Antichis della manifestazione Gusta Minori. Roma!